Io. Io accolgo. Io e te, papà, pa. accoglio. Io accolgo te come mia mamma. Io accolgo te come te mio papà. Eccomi. La cena che fa bene. Dieci anni a Salerno per il diritto di tutti i bambini ad essere figli. Venerdì, primo dicembre, al modo di Salerno. Non puoi mancare. Io ci sarò